ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e quest'oggi vi porto il glitch del cannone orbitale però fatto per gli utenti di Xbox One confermo che eh, anche per gli utenti di PS4 funziona ancora quindi procediamo al glitch ragazzi procediamo al glitch che è eh, abbastanza semplice innanzitutto occhio al dinero ragazzi guardate i soldi in maniera tale che poi alla fine del video vedrete eh, se ho guadagnato o meno insomma questo video non ha tagli l'ho fatto apposta così perché non voglio che ci siano tagli non voglio che ci siano cose e che vediate bene come funziona allora il primo passaggio anche se molti dicono che non serve io lo faccio comunque perché eh, non facendolo mi ha funzionato tipo una due volte su su 6 7 volte quindi il primo passaggio io lo faccio comunque non dico che non funzioni non facendolo però a me ha funzionato diciamo a raffica facendo il primo passaggio anche quindi cambiamo il completo andiamo al cannone orbitale una volta nel cannone orbitale andremo a selezionare un colpo io ragazzi qui sto selezionando un colpo da 500.000 e dopodiché torneremo indietro ricordo per gli utenti di Xbox One potete farlo anche voi su PS4 Eh ragazzi però è molto più laborioso rispetto a quello che vi ho portato ieri una volta fatto questo che cosa dovete fare? andate a cambiare un completo nuovamente quindi prendete cambiate un cazzo di completo che volete voi e una volta messo il completo aspettate che appaia il tondino arancione in basso a destra come state vedendo adesso quindi a questo punto vi dirigete nuovamente verso il cannone orbitale regà oramai io mi sono stufato di spiegarvelo sto glitch perché eh, ok sarà il secondo video ma più o meno è come l'altro quindi una volta che siamo qui andiamo a selezionare il colpo quindi selezioneremo il colpo attenderemo che ci scalerà il dinero ragazzi dopodiché andremo a fare un partecipa a sessione da un amico più o meno gli utenti di Xbox One dovranno fare questa procedura vedranno la loro schermata in quel modo più o meno insomma io però ve l'ho fatto così quindi accetteremo di partecipare alla sessione ragazzi dovremo partecipare alla sessione di un amico dopodiché andremo in impostazioni occhio a questo passaggio ragazzi disconnetteremo la rete staremo per una decina di secondi con la rete disconnessa dopodiché andremo a riconnettere la rete e una volta riconnessa la rete faremo la verifica di connessione il test di verifica è abbastanza semplice questo è per gli utenti di xbox one perché ieri ho notato un link di king alex sotto in, i miei video e ho detto va bene è realizzabile pure su ps4 lo stesso metodo l'ho provato funziona e ho voluto portare questo tutorial Diciamo per gli utenti di Xbox One dovete fare gli stessi identici passaggi che sto facendo io, né più né meno. Non avete bisogno di chiudere un'applicazione in questo caso quindi a questo punto, una volta che sarete, diciamo, qui, l'unica cosa che dovrete fare, ragazzi, è fare un partecipa a sessione nuovamente. Quindi andrete a cercare nuovamente un vostro amico. Fatelo non so abbastanza velocemente, io qui mi sono trattenuto ma mi ha funzionato uguale, non è che quindi fate un partecipa a sessione. Vedrete che comunque vi, da, vi darà comunque eh, l'unione a, a una sessione di GTA online. E qui ragazzi, arriva il diverso del, del glitch. Quindi qui quando ci dirà di saltare il tutorial di gta online premeremo no ragazzi dovete premere no quindi premete no per eh, non skippare il tutorial di gta online dovrete attendere un pochino ragazzi io comunque come vi ho detto ve l'ho lasciato integrale in maniera tale che vi rendiate conto del tempo che ci vuole per il glitch non vi dico 3 minuti non vi dico 5 minuti perché eh, il video dura quello che dura il tempo è quello che è e quindi è inutile prendere e dire 3 milioni in 3 minuti o oh è eh. da notare ragazzi il bug che è veramente stranissimo si vede diciamo che il personaggio c'è qui passano gli aerei, gli, elico gli elicotteri dietro insomma tutto quello che cazzo può succedere dietro e noi siamo frizzati con questa scritta di gta online a questo punto ragazzi tra un po' ci arriverà un'allerta. un messaggio di allerta che eh, ci riporterà nella storia e in quel caso dovremmo accettare il messaggio. Nel frattempo che arriva il messaggio ragazzi vi ricordo il team glitch, vi ricordo tutti i link in descrizione, il link del contest Road to 15k, aiutatemi ad arrivare a 15k ragazzi, E eh, se comunque arriverò a 15k farò un contest come ho già detto road to 15k dove ci sono tre premi per il primo secondo e il terzo classificato di questo contest La... come vedete ragazzi è arrivato il messaggio torneremo nella storia perché l'unica cosa che potremo fare comunque dicevo riguardo al contest ragazzi per chi fosse interessato al contest road to 15k e volesse sapere i premi vada nel link in descrizione dove c'è scritto road to 15k e, e partecipi al contest quando arriverò a 15k farò l'estrazione dei tre fortunati vincitori ragazzi quindi procediamo con il glitch quando siamo nella storia che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare in start online potete andare o in privata o in pubblica però io vado in pubblica è lo stesso quando ci arriverà questo messaggio nuovamente dovremo premere no non vogliamo skippare il tutorial di GTA online cioè non vogliamo saltarlo quindi ricordatevi la prima volta dovete premere no e la seconda volta dovete premere no uguale a prima ragazzi come vedete qui ci troviamo buggati con Franklin e vediamo il caricamento e dopodiché ci troveremo in online e avremo fatto il glitch allora per gli utenti di Xbox One questo glitch è un pochino più laborioso però funziona cioè funziona eh, per me su PS4 quindi va benissimo poi ho fatto la traduzione ragazzi para para eh, al video che avete linkato ieri sotto al video del cannone orbitale qualche utente di xbox one l'ha linkato e ho detto va bene ho deciso di eh, usare questo metodo anche su ps4 per far vedere agli utenti di xbox come funziona questo glitch spero che gradiate la cosa che vi sia gradita questa cosa e spero che riusciate a fare questo glitch ho notato in giro che qualcuno sta dicendo eh, che c'è che la Roxara sta bannando non, non, non lo so non so non, per me eh, eh, è arabo tante volte la gente non si so sa che cazzate dice come vedete ragazzi stiamo respawnando e una volta respawnati boom i nostri 700.000 ragazzi anzi 500.000 scusatemi adesso vi faccio vedere il conto in banca così vi rendete conto del, del cambio prima ne avevo eh, 100 avevo 287 milioni mila ora ho 287 milioni quindi il glitch è riuscito perfettamente. Un saluto a tutti al prossimo video. Ciao belli.